Ciao a tutti ragazzi, siamo Dynamitix Perché non appare? Che cacchio Boh Allora Nella prossima parte di Nella prossima parte Saremo in uh, Al ah, Temi Village Yes Eh sì Ti consiglio di passare un pochino Taglio so. Ok Allora nella, nella scorsa parte eravamo qui al Temi Village Ma ora ce ne andiamo Sus Ah sì, eh, quando vai al Temi Village questo, questo puzzle si completa da solo e mm. noi non l'abbiamo fatto, infatti. E eh, vabbè, tanto era facile comunque <ride> Oh no. Ok. Um, ora andiamo. No, no, tanto non appare il corso eh, non serve che muovi il mouse. Ora andiamo muovere. avanti seguendo il, la, la strada che avremmo dovuto riempire così. Ah, yes, I see superment farmers. Ok, ah è vero, questo è un po' difficile Il cartello, non lo vuoi leggere? Okay. Ma che ci sono gli nasi, viola Senza candele o magia per guidarli Aspetta un attimo, eh, scusi. Ecco, ora va meglio Senza candele o magia per guidarli a casa I mostri usarono i cristalli per navigare Ah già Vabbè, allora, praticamente dobbiamo andare in questo maze. Um, maze. Solo che a un certo punto farà buio. Ok, non abbiamo mai visto questi due insieme, quindi vediamo il loro attacco. Multiplo. Faschito. È molto nabbo come attacco. È preso più danni di quanto si è curato con quello. Eh, dispetto. E niente, ora male. muore. Ora muore. Veramente muore. No. Ho mangiato, ho mangiato il mio primo oggetto eh, le a water le Oh mio dio Oh mio dio Annaggio no, Ma ti devi stendere a terra <ride> E niente ha preso danno di nuovo signori oh, Ok Sparo eh, Ricordati la strada amore, insomma. Bonk Oh no, corri Marco. La luce sta per sfarire. e qui. Eh sì, abbiamo finito anche questa parte. Yes! Nella prossima parte. Oh no, dove sono le cose? Luce. Che Cos'è questa? È paglia quella dove sta. Sì, Monster paglia. Un eco flower Dietro di te Cosa? <ride> Questa cosa quindi è già accaduta? Come facevo a capirlo Sette Sette anime umane Con il potere di sette anime umane Il nostro re Re Dri Diventerà un dio Con quel potere Asgor? Potrà finalmente distruggere la barriera Finalmente riprendere la superficie dagli umani E ridarla Ah e E ridargli tutto il dolore Che abbiamo sopportato Capito umano Questa è la tua unica chance Di redenzione Ah Dacci la tua anima O te la strapperò via dal corpo e io in realtà volevo... No, battaglia con Undyne Via, a... via Come faccio a darti la mia anima, eh? Scusi Undyne ti aiuterò a combattere Con chi stai combattendo? Yo Ce l'hai fatta Undyne è proprio di fronte a te Come, come si può tradurre questa? Hai avuto delle sedie Alla prima fila in prima, Proprio in prima fila per assistere alla battaglia Aspetta Chi sta combattendo? Ehi hey. <ride> no, no, non, no, non, non, non lo dirai ai miei genitori vero? Sì Quello lo muto comunque Nasconditi non importa niente, niente. Nascondinti nell'erba No non si può Shut up Comunque visto ah, che ora Così si... se ne va da solo questa, questa cosa Questa cosa non esisteva so. Prima Mi sembra ovvio anche Senti una conversazione Vabbè è sempre la stessa cosa mm. se, se dico il mio desiderio Prometti che non Riderai No Certo che non Certo che non riderò <ride> <ride> Un giorno voglio essere in grado di uh, arrampicarmi quest su questa montagna dove. dove siamo seppelliti tutti uh, mettermi sotto al cielo, guardare il mondo intorno. Ecco il mio desiderio The SAFO! Ehi, hai detto che non avessi riso Scusami, è divertente. <laughs> Ecco il mio desiderio anche No, è, è il mio desiderio Lo so, mio desiderio. È anche il mio desiderio Comunque C'è una profezia. È confusionale sta cosa Ci sono dialoghi vari L'angelo Colui che ha visto la superficie Ritornerà E Il sottosuolo sarà vuoto Questa frase ricordatela per bene Perché sarà molto importante Molto presto eh, Allora me lo rileggo eh. L'angelo Colui che ha visto la superficie Tornerà e il sottosuolo rimarrà vuoto Ah, quindi l'angelo la sono io Perch no. che Perché con la mia anima salverò i, sì. i tizi Sì, più che altro ti uccidi E eh, eh. dai allora loro la libertà, yes Yo Hey Billy. Oui. Yo So che non dovrei essere qui, ma Volevo chiederti qualcosa Bro Non ho mai chiesto qualcosa del genere a qualcuno Prima d'ora prima um, Io eh, sei umano vero? <ride> Man lo sapevo Beh lo so adesso Cioè andai, Mi ha detto di, di stare lontano da quell'umano Quindi um, Penso che questo ci renda nemici o qualcosa No yeah. Ma faccio abbastanza schifo Quindi ha, ha, ha. Yo, um, di Io qualcosa di, di qualcosa di Cattivo di, di cattivo così Posso odiarti Per piacere? No No sono bravo Io cosa? Io devo farlo? Ah va bene no Io um, Non mi piace la tua pancia dire Ti odio più o meno I hate your guts E questo Man Sono davvero uno stupido Andrò a casa adesso Yo aspetta aiutami Sono inciampato quando mai Saluta Vabbè lo salvo io Non tu Yo, amico um, se, se vuoi ferire il mio amico Devi prima passare Attraverso me Dovrei prima passare sul mio cadavere E se ne va Lol Yay, non dobbiamo sconfiggere Andai Se è andata Yo, mi ha davvero salvato la pelle bro Penso che essere nemici è stato figo. Dovremmo essere soltanto amici invece. Dov man, dovo, dovo, dovrei davvero essere a casa. Sono sicuro che i miei parenti sono davvero molto preoccupati di me. Noi guardiamo Ciao. Vediamo dopo. Bye. Have a great. E non inciampato stasera. Glitches yes, away. Yes, yes, yes, yes. Billy glitches away. Wishes Way uh, Una caverna Come è quel passaggio lì così? Ah boh. Ah boh. Oh. Sette. <ride> Come fa a stare su quella punta? Sì. Sette anime mane. E Re Asgore diventerà un dio. Sei. Queste sono quelle che abbiamo collezionato finora. Capito? No Con la tua settima umana Settima e ultima Anima Anima Questo mondo sarà trasformato Prima Comunque uh, Come Come d'obbligo diciamo Per quelli che arrivano qui Fin qui devo, te, devo dirti Il tragico La tragica storia del nostro popolo eh, lo so già. È iniziato tanto tempo fa No, lo sai? Anzi, sai cosa? Al diavolo, eh. perché dovresti dirti questa storia? Quando stai per morire? Oh no, non ha un casco. Oh no, è un pesce. Tu. Tu sei... Uh, sei... In nella via vabbè si sì. St stai eh... bloccando il passaggio per le, le speranze i sogni di tutti il libro di storia di mi ha fatto pensare che gli umani fossero figli con i ro loro robot giganti e cavalieri fiore? floreali? boh non lo so eh sì almeno ma tu tu sei un codardo nascondendoti dietro quel bambino, soltanto che potessi scappare via da me di nuovo. E non dimentichiamoci. Non ho capito. Il di tuo stupido, goody to shoes. Boh, qualche trick, boh, non lo so. Non ho capito. Oh. Ah, mi sa che sta parlando del fatto che ho salvato il tizio. Ah. Oh... So... Eh? sto facendo così tanta differenza abbracciando persone a caso <ride> sai cosa sarebbe più, più importante per tutti se tu fossi morto esatto umano la tua continua esistenza è un crimine la tua vita è tutto quello che, che sta tra noi e la libertà adesso posso sentire il cuore di tutti battere insieme tutti stanno aspettando per questo momento dalla, dalla, Per tutta la loro vita Ma non siamo nervosi per nulla Quando tutti mettono le loro, eh, loro cuore insieme non, possiamo, non possono perdere Ora umano, finiamola. Proprio qui, proprio adesso Ti mostrerò quanto determinati I mostri possono essere Oh oh, oh non hai idea Fai un passo avanti con sei serie di Uff. Ok non lo faccio più Ok questo era me. Mm, eh, que come questo un salvataggio Bene Ok passo uh, diciamo che sul fatto di vincere e perdere andai ha ragione In che senso Andiamo allora Lo scopriamo dopo Non si corre più Here I go ah, è modalità In guardia Bene, ora che siamo... Andai in attacca. Siamo Bene. verdi. Eh, tecnicamente c'è un po'... Non ci interessano questi giallo. Ricordi quindi come si fa il giallo. Speriamo. Finché sei verde non puoi sfuggire. A meno che non impari a... A sconfiggere boh, il pericolo. No, faccia a face. Uh, affrontare. A veder, affrontare il pericolo faccia a faccia. Non durerei un secondo contro il mio. Sì, certo Esatto, con questa cosa dobbiamo guardare gli attacchi uh, Sì, dobbiamo parare gli attacchi Non possiamo fuggire Perché non possiamo fuggire Sì, non possiamo muoverci <ride> Possiamo solo guardare gli attacchi Non vale E allora che ne pensi di questo? Oh, difficult Aiuto. Sì Ho già sbagliato Bravo, Marco <ride> Per anni Abbiamo sognato un, un finale felice Oh, difficult! Certo Punta eroicamente contro il cielo No eroicamente non ironicamente Eroicamente ho detto E ora la luce del sole è nel nostro raggio di Gre Guerre... non lo so Uh, difficult <ride> Tipo fa una torre in modo minaccioso Sì certo Towers Qua lo significa Towers Non vuol dire quello Towers non ti permetterò di togliercelo Suppleξει. Un. Ah, fa una suplex a un masso gigantesco. No, perché. può. basta riscaldamento. Oh, adesso arriva il difficult. Disse lui. Non siamo più verdi! Yeah. Sì! Siiii! Odora, odora di sushi! Esatto, bisogna scappare! Quindi noi, noi, non vincere, noi, noi non vinceremo, ma non perderemo neanche! Non te ne andrai da me questa volta! Non scapperai, non fuggirai! Andai in attacco. Ah, è vero, non devo fare questo! Onestamente, ti sto facendo un favore! In che senso? Nel senso che mi avrebbe potuto fare il rosso e quindi uccideri, Cioè ucciderebbe, non avrei potuto fare gli attacchi andain, andain saltella <ride> impazientemente Nessun umano ci ha fatta uh, ad attraversare Asgore diciamo Ah già questo è un troll di solito le frecce rosse sono quelle, quelle che devono arrivare dopo Ma qui ci mandano direttamente quello blu Andain pensa ai suoi amici uh, e sbatte un pugno contro il pavimento Un sarà un atto di pietà Ha, Mi smettila di essere così resistente! Yes, yes, yes, yes Boo. Oddio, non me lo ricordo questo Ma io Vabbè. non devi scappare di qua Vai Adesso. Corri Oddio, è bruttissimo quando sei vicino Ora si sta nervosando. Sei scappato ma per l'ultima volta? Eh, mi curo? No. Ok. Alphys mi ha detto che gli umani fossero determinati. Mm, chissà cosa intende. Ah, busta. Frecce al contrario. Eh. Ho capito cosa intende adesso. Freccia. Eh, le frecce al contrario ti arrivano da una Ooh, parte ma really? poi le devi fare really? dall'altra. Really? Ma anch'io sono determinata E sono un pesce Certo Oddio Così hai detto a caso tutto perché ti andava Determinata a finirla adesso! Mm, chissà sì. che cosa farà dopo la fine di questa... Cosa... Ok sei morto Veramente Curati uh, Il pezzo bello. di neve, il pezzo di neve Ah, maxava gli HP, ok. Vabbè non è che cambi nulla visto che. Sì, spoiler, sono questi gli HP maxi, massimi che avremo in tutto il gioco. Mi sa so che avrei adesso dovuto. Avrei dovuto adesso. mostrare. Aia, ah, yeah, perché è passata da solo? Mi sa so che avrei dovuto mostrare il, il. Il pezzo di neve al più passo quando ha uh, finito il gioco. Oh no! Ah, ah, ah. Non fa niente ma non è un mostro, ma tipo che devi, devi fare Sper, il coso giallo, tipo, serve quello. Quando... No, muori! Piccolo poppante. Piccola peste. È lo stesso. un uh, giro, però è al contrario. Poppante è più un bambino, ma, ma sì, in sì. invece peste proprio... Oh, andai, ho fatto un errore. Please. Che scema. Ehi, <ride> hey, che succede? Stavo solo pensando. Tu, io e Andyne dovremmo uscire qualche volta. Sì, proprio. Penso che sareste davvero dei grandi amici. Incontriamoci a casa sua più tardi. Clic. Papà, nazione ah, eh, Credo che si possa andare già a casa di Andyne mentre ti segue. Sì. Pronto. Sì. Ok. Smettila di scappare via! E andai in fare come se non fosse niente, <ride> ah, possiamo già scappare. Non ah si è dimenticata, se ne è appena accorto. Ehi, hey, Sam, Sans al posto di blocco, non fa niente, dorme. Oh no, very hot. Oh no, oh no, oh no, armatura così calda, ma non posso arrendermi. RIP <ride> Niente morto mm, Chissà cosa dovremmo fare Andare avanti è un coso un contenitore di acqua prendere acqua Yes Prendi acqua Bevi l'acqua adesso <ride> Andare andare in acqua <ride> <ride> Ci corri un po' in faccia sì, c'era cioè ero troppo vicino Niente <ride> ormai è morto, ah no <ride> Ora non sa più di sushi, è troppo calda per farlo E niente, se ne va così Ehi, eh, non ti preoccupare, anche se hai provato a uccidermi eh. E ti ho salvato, eh? no, no. Ah, non c'è più Sans Sans, <ride> dovevi parlarvi prima, sei stato stupido. Ah, è l'ho chi è sto quando? Oh, che, che, che, che, che Mi ero assettato, quindi sono venuto qui, qui eh. Dalle cascate per prendere un drink <ride> Ok Sì, beviamo adesso che che che che stai portando quello per sembrare sofisticato? Perché non sta funzionando? Si può bere tipo per recuperare la capanna. Un attimo Lo tengo sempre con, uh, con la mano uh, destra e sinistra. Sì. Qui non... No, non lo vedi. L'acqua è evaporata per il calore. La... Cap la... La... La... La... La... La... La... Oh, reset guards! Vai, yes! Combatti le guardie. Non si possono combattere le guardie, peccato. Cosa c'è qui sotto invece? Uh, tra trollala, sono l'uomo del fiume. O oh, sono la donna del fiume, non importa. Mi piace guidare la mia barca. Vuoi unirti a me? No, no, non adesso. Magari un'altra volta Magari no Non importa Ok ciao Questo serve per trasportarvi tra le eh, Tra Snowdin eh, Le Hotland E, e, e le cascate Oh, yo, yo I see I see Ah telecamere Lol yeah, L'hanno fatto così alto Per non Per non um, Per non farci buggare sullo schermo Che tipo c'è un loop di billy Che si vedono troppo vedere per vedere è troppo è troppo scuro per vedere vicino ai muri ma non sono muri io guardo il muro non dimmi che rimango lì per tutto il tempo oh mio dio non, non mi aspettavo che, che venissi così presto non, non mi sono nemmeno fatto la doccia sono a malapena appena vestito ed è tutto incasinato e è... Vestita zitto, um, hey. io sono il dottor Alphys. Sì, dottor Dottore <ride> Alphys Sono un scienziato reale di Ascor. Ma, no, non sono uno di quei cattivoni. In realtà, siccome sei venuto qui dalle, dalle rovine, um, ti sto osservando osservando la tua campagna diciamo. attraverso la mia console i tuoi amici la tua amicizia tutto stavo per fermarmi ma guardare qualcuno su uno schermo davvero ti fa fatti fare per loro quindi eh, adesso ti voglio aiutare usando la mia conoscenza ti posso guidare facilmente attraverso le hotlands conosco una via per il castello di Asgore senza problemi Um, beh, in realtà c'è un piccolo problema. Tanto tempo fa ho, fatto un ho creato un robot di nome Metaton. Originariamente l'ho costruito per essere un robot di uh, intrattenimento. Um, sai. come quelle. quei. quelli show televisivi o qualcosa. No, le. le. le star. Uh le star sì, robotiche e... televisive yes, yes. Oh, super... comunque recentemente ho deciso di farlo più e di renderlo più utile sai un piccolo aggiustamento pratico come per esempio um, um, combattimento features. anti... features di combattimento contro gli umani <ride> Ovvi ovviamente quando ti ho visto ho deciso immediatamente di di... Devo rimuovere ancora le features! Sfortunatamente Ho fatto un piccolissimo errore nel farlo E ehm um, Ora è una macchina da guerra in Inarrestabile Con una sete di sangue umano Ma, <ride> eh. ma um, Speriamo che non, non lo incontrerai Hey who said Metatron? Um. Io sto ancora guardando il muro Hai sentito qualcosa? No, è la mia immaginazione bro Non sto saltando nulla Oh no E niente, è morto Game over Oh sì Oh sì Aspetta, come la faccio a voce Boh, fallo così Oh, sì. come, oh sì. come un presentatore così Benvenuti, bellezze al quiz show di oggi oh boy posso già predire che sarà un grandissimo show tutti sulle mani per il nostro grandioso contestante Yay. mi dà sempre fastidio che uh, Alphys non è centrata mai giocato prima? bellezza nessun problema è semplice c'è sono cioè, una... dato una regola Rispondi eh, correttamente Rispondi correttamente o oh, moriròi Oh no Merci mm. Merci Iniziamo con una facile Qual è il prezzo? Per... cosa? Eh, so, altre, altre domande Altre domande Ah, comunque sia Alphys vi dice la risposta Il questo continua Ecco il, ecco il tuo eh, premio Qual è il nome del re completo? C Beh, lo sappiamo c'è Fluffy Buns No, Stupido no. Vabbè eh, eh, Continua il Piss Basta di. Basta di parlare di te Parliamo un po' di me Di che sono fatti i robot? <ride> Speranze e sogni, metallo e magia, Man, no, ti vai sulla B. Eh, Snip. E che vuol dire Snipsy Non importa, vai. Troppo facile per te, ah? Eh? Ecco un'altra facile per te. Non, non ci interessa. D. Fantastico! Sono scioccato, ragazzi. Non contare sulle tue vittoria! Quante mosche ah ci ah sono in quest'anno? Ah. Corretto, sei così fortunato oggi giochiamo un gioco di memoria. Che mostro è questo? Frogit. Eh, mettato. <ride> <ride> <ride> <ride> Veramente era lui. L'ho detto <ride> per scherzare. Non te lo ricordi questo? No, non me lo ricordavo. Ma puoi prendere questa, giusto? Lo smuciaglost. E chi yeah. è? Hell yeah. Ottima risposta. Ecco una semplice. Quante lettere ci sono nel. nelle cosolette? Nel metaton. Nel nome Metaton. Continua ad aumentare anche i numeri, però. Anche i numeri. nelle risposta. Alfis lo sa, cacchio. È ora di portare fuori. le armi pesanti. Oddio. Oh, oh, lo so, lo so. <susurra> e' snella eh, adesso, comprando gelato per tutti gli amici, ma c'è una gelata usulmaca, parte preferita. <susurra> messaggio amicizia. Alphys, Alphys, Alphys. Non stai aiutando il nostro contestante, non è vero? Oh, dovresti averlo. avresti dovuto dirmelo. Chiedere una domanda. Sicuramente conoscerà la risposta. <susurra> <susurra> Bene, noi lo sappiamo. Corretto. Dottor <ride> Alphys ha una Crash su lo sconosciuto. Vedi Alphys? Vedi Alphys? Con... Crede che c'è qualcuno là fuori. Qualcuno che la sta guardando. Qualcuno che lei pensa che sia cute e interessante. Ciao, persona teoretica. Teorica, teorica Dottor Alphys a dottor Alfis, Piaci tu Peccato che non sei reale Io Oh no Praticamente descritto <ride> quelli che giocano Sì Ehi hey, ho, ho fatto le mie ricerche riguardo ciò Ci sono universi paralleli là fuori Un giorno magari potremo conoscerli hai detto la stessa cosa riguardo Mew Mew. Uh, cose, cose, cose. Che si chiudi. Ma ti darò il beneficio del dubbio. Persona, se sei là fuori. Che ne dici di darci un segno? Proprio adesso. Ok, chiudi il gioco. <ride> Guarda... Questo direi che conferma tutto, non è vero? Sì, ho mosso l'anima di Billy. Bene, bene, bene. Con il dottor Alphys che ti sta aiutando. Lo show non ha nessuna tensione drammatica. Non può semplicemente continuare così, ma, ma, ma... Questo era soltanto l'episodio di Pilot. Pilot. Pilota. Vabbè. Prossimo, più drama. Più, più romanticismo sangue per la prossima volta signori Psst. e parte beh sicuramente era qualcosa <ride> oh you don't say yes mm. mi ho trovato un punto un di salvataggio e andiamo lo spazio dietro il muro è soltanto un paio di piedi vabbè si sì. quindi tipo Wide. tipo qualche metro quindi quindi si.. Eh, si stava nascondendo qui. Sì. È non è passato da qualche parte, no, era sempre lì. Sempre stato lì. Aspetta, aspetta. Um, lascia che ti dia il mio numero di telefono. In caso magari avessi bisogno di aiuto potrei. Eh? Dove dove hai preso quel telefono? È antico. Non ho nemmeno i, i messaggi. messaggi Non ho nemmeno i messaggi Aspetta un secondo ti prego Eh? L'ha aggiustato Ecco L'ho gridato per te Ora può Può textare Oggetti e C'ha pure Non mi fatto leggere Ho anche messo qualche L'ho anche... anche Registrato per Il social network Numero uno dell'underground Ora siamo ufficialmente amici. Sei un idiota. Vabbè, sei andata. Quindi nella prossima parte... Sei salva, no? Eh, mi sa che sta fuori, salvataggio. Allora vai fuori, salva. Ah, è andata in bagno, ok. Sta camminando in bagno. a ah. Oddio, ha aggiornato il tuo stato. Suo. Ho appena realizzato che non, che non ho guardato andai a uh, combattere l'umano. Ok. Ah, lo farò ogni due secondi. E so che è imbattibile. Gli, gli, gli chiederò il riguardo dopo. Mm -hmm. Per ora devo chiamare l'umano e guidarli. E guidarlo. No. Avrei dovuto salvare prima. Allora vai indietro e salva. Non mi arrivano i messaggi di, di Alfis al contrario. Mm. Come no. Ciao Alfis, non volevo venire qui. Questo è, que mobili. questo è un riferimento, mi sa... No. A Earthbound. Che c'è cioè una cosa molto simile. Alla? A Earthbound, credo. Ok. Però perché Sans è... Ness. Certo ah. Bene quindi nella prossima parte di Undertale Andremo avanti Ci vediamo Iscrivetevi e risponde Alla prossima Ciao Ciao